Buonasera a tutti, ben ritrovati a chi ci ha seguito anche stamattina, eh, parte adesso la tavola rotonda eh, cui abbiamo dato questo titolo molto diretto, a, eh, liberare le immagini a chi e a cosa serve, abbiamo moltissimi ospiti che ovviamente ringraziamo eh, davvero per la partecipazione, sono tutti professionisti di alto profilo che si sono resi disponibili a fare una chiacchierata su questo tema che eh, ci sta molto a cuore. Eh, dunque eh, la, la, il pomeriggio si, si strutturerà in questo modo eh, ciascuno dei relatori interverrà, farà un breve intervento raccontandoci eh, delle esperienze di progetti nati grazie al libero riuso eh, delle immagini del patrimonio culturale o ehm, ci aprirà scenari possibili Ehm, proprio grazie al, al riuso delle immagini del patrimonio culturale. E insieme l'obiettivo è quello di capire anche che impatto eh, sulla società civile questo tipo di progetti e di esperienze ha. Ehm, partiamo subito da Effi Capsalis, che è davvero un grande onore avere qui con noi. Effi è eh, Digital Strategist allo Smithsonian Is Is Institute, ed è sostanzialmente la curatrice del progetto che ha portato alla realizzazione di una collezione di quasi 3, mil 3 milioni di immagini eh, in open access puro, quindi in CC0, eh, raggiungibili eh, e eh, visibili dallo, dal sito dello Smithsonian. Eh, grazie Effi. Prego. Grazie buon pomeriggio. Cercherò di uh, fare il mio record per riuscire a riepilogare tutto il nostro progetto in cinque minuti e ho delle slide per aiutarmi a farlo. Chiedo scusa, un istante solo. Mi sta facendo una cosa strana. Ok. Uh, Smithsonian Open Access. È partito solo tre settimane prima del lockdown eh, anche per la nostra istituzione. È importante notare che noi no, abbiamo adottato delle politiche di open access per ci, eh, ottenere i nostri risultati, come molte altre istituzioni culturali nel mondo soprattutto mirate alla diffusione della conoscenza, come ben sappiamo, ma abbiamo anche avuto diverse priorità strategiche, ovviamente, naturalmente sviluppare un'esperienza per lo Smithsonian che fosse coerente tramite l'uso di innovazione e tecnologie, quindi disponibile per tutte le persone nel eh, mondo, non soltanto naturalmente per la scuola e soprattutto diventare una fonte molto affidabile di conoscenza. Conoscenza. Se da un lato lo Smithsonian eh, ha voluto partire con questo progetto non è stato sicuramente facile farlo, però l'uso è diventato estremamente quotidiano e immediato. Abbiamo condotto una ricerca nel 2015 e che ha, ha studiato tutte le organizzazioni che avevano adottato politiche di open access e questo eh, ci ha permesso di definire quelli che erano i nostri obiettivi strategici per il nostro progetto. Volevamo prima di tutto migliorare la nostra capacità di eh, soddisfare la nostra mission di distribuzione nel XXI eh, secolo, aumentare l'utilizzo pubblico di quelle che erano le collezioni digitali dello Smithsonian e naturalmente eh, anche aumentare la consapevolezza dello Smithsonian come organizzazione e avere un impatto nel senso di migliorare la percezione della nostra organizzazione e aumentarne l'appeal. C'è un link al nostro studio qui se lo volete andare a vedere. Ma abbiamo definito anche dei goal, degli obiettivi interni per noi, per il nostro staff che doveva eh, svolgere del lavoro proprio eh, molto documentale relativamente a tutte, alla raccolta di dati sulla gestione delle collezioni, l'istruzione, la ricerca, lo sviluppo digitale, e abbiamo anche deciso che volevamo aumentare tutte le efficienze in termini di processi di gestione delle collezioni digitali. Questa è una funzione in molte organizzazioni culturali che in realtà di solito non gode di molte risorse. Dobbiamo poter usare eh, questi dati e questa disponibilità in maniera molto saggia. Quindi... Nel febbraio del 2020 cosa abbiamo fatto? Abbiamo rilasciato 2.8 milioni di oggetti 2D e 3D, 14 milioni di record di metadati e qualcosa come 173 anni di dati creati dallo staff. Uh, un dato estremamente, dati tutti questi molto importanti sicuramente un panorama e una sfida enorme per la sua natura, la sua portata, stiamo parlando di collezioni quindi uh, parliamo di dati scientifici non soltanto legati a library di design o quant'altro o solo immagini volevamo davvero raggiungere il, i tipi più svariati di utenti, non soltanto quelli a cui si pensa naturalmente, ma volevamo che tutti potessero scaricare le proprie immagini, le immagini, abbiamo perciò creato una repository letteralmente, una libreria con tutti i dati disponibili oggi abbiamo appena superato i 3 milioni di immagini presenti in questo, uh, in questo repository per accompagnarvi un pochino in uh, quello che vede il nostro visitatore nel momento in cui raggiunge la nostra piattaforma e volevo anche dire che lo Smithsonian ha diversi siti web proprio per la nostra dimensione la natura della nostra organizzazione quindi ora quando trovate una uh, immagine uh, che è uno Smithsonian dipende da quale tipo di approccio uh, viene, questa avviene uh, qui abbiamo un di licenze che è facilitato perché facilitava appunto la diffusione delle informazioni la diffu facilitava anche eh, tutto quello che era la diffusione e la circolazione di queste eh, immagini che dovevano essere di patrimonio pubblico ma voglio anche dare quello che è la dichiarazione di valore che noi abbiamo identificato e che è stato sviluppato nell'anno precedente il lancio del nostro progetto Stiamo parlando di materiali culturali che rappresentano comunità diverse nel mondo, anche le tribù native americane e perciò abbiamo deciso di escludere tutto il materiale che eh, in realtà andava a violare questa, eh, questa sensibilità che ha guidato la nostra organizzazione del progetto. Infine Vorrei riepilogare dicendo che non avremmo potuto attenderci che eh, l'anno passato andasse come alla fine è andato e quello che abbiamo scoperto è stato che noi siamo diventati una risorsa vitale e accessibile per tantissime persone nel mondo. Abbiamo davvero ricevuto molti incoraggiamenti per continuare a sviluppare la nostra attività e il nostro progetto da parte di tanti professori della scuola, anche scuole superiore, ma da parte di eh, persone, ma anche persone comuni che avevano avuto accesso al nostro materiale. Eh, siamo stati molto orgogliosi, abbiamo avuto tanti partner tecnologici che naturalmente ci hanno permesso di sviluppare Uh, tutte queste immagini e le applicazioni bi e tridimensionali da poter sfruttare ed infine abbiamo anche uh, potuto ridurre tutte quelli che sono stati, eh, sono i tempi tradizionali di creazione, e di diffusione di una collezione come è quella di cui noi parliamo, quindi grazie mille, per il momento sono a posto. Grazie Effi. Eh, per me è particolarmente interessante il fatto, la slide che ci ha fatto vedere sulla definizione a monte di un sistema di valori prima di procedere a eh, imbarcarsi in un progetto che eh, ha, bisogno, ha avuto bisogno di così tante risorse. Quindi davvero grazie Effi. Passo la parola a Pierluigi eh, Ledda eh, dell'archivio storico Ricordi, il Managing Director, eh, L'Archivio Storico Ricordi in questo momento, eh, insieme a molti altri progetti, sta portando avanti un progetto con Wikimedia Italia eh, che ha lo scopo di rendere disponibile su eh, Wikisource le digitalizzazioni di una serie di riviste musicali appunto, conservate all'Archivio Storico Ricordi. Eh, grazie per Luigi. Sì, grazie a voi. Buonasera a tutti. Eh, inizierei proprio da questo progetto e da questa collaborazione e anche con una considerazione riguardo a quello che è stato l'ultimo anno per l'archivio perché eh, di fatto eh, noi abbiamo come dire abbiamo avuto la fortuna di eh, aver creato un'infrastruttura digitale dell'archivio già in un'epoca eh, prepandemica e abbiamo iniziato circa nel 2015 a creare l'infrastruttura che poi è diventata la collezione digitale dell'archivio su cui poi pubblichiamo le collezioni che vengono di volta in volta catalogate e digitalizzate, il tutto chiaramente proprio pensato per il libero accesso al contenuto, eh, in primis per la consultazione, ma anche per lo sviluppo di progetti eh, di ricerca, ma anche progetti artistici e creativi legati al, al riuso dei materiali dell'archivio e quello che abbiamo riscontrato nell'ultimo anno intanto è stato un incremento significativo dell'uso della risorsa online, quindi la collezione digitale ha registrato un aumento di circa il 50% di, sia di utenti che di sessioni e eh, anche una partecipazione attiva eh, della nostra comunità di riferimento online, non solo quella direi, primaria che è composta dai musicologi, eh, dai melomani, dagli appassionati di iconografia teatrale, ma un pubblico estremamente più vasto e a volte anche imprevedibile. Quindi vi faccio rapidamente vedere due dei progetti che stiamo sviluppando eh, proprio in questo momento. Ecco, questo è il sito uh, dell'archivio Ricordi e trovate subito in un page una pagina dedicata al progetto Le riviste Ricordi Online. Quindi noi abbiamo già digitalizzato tutte le annate delle riviste uh, musicali prodotte da Ricordi dal 1842 fino al 1965. Vi faccio vedere solo un esempio di questi PDF. Qui vedete la prima pagina della Gazzetta musicale di Milano del 1842, e questo, uh, questo periodico poi è stato anche trasformato, tradotto in un PDF, con OCR per il riconoscimento del testo, tutte le immagini sono state caricate uh, su Wikisource, e un po' alla volta, e questa è la, la parte per me più affascinante, la comunità uh, di Wikipedia Ah, intanto uh, corretto, sta correggendo le, eh, i contenuti testuali di queste riviste ma sta anche creando dei collegamenti alle persone citate, persone, luoghi, entità citate all'interno del testo del periodico che oltretutto oggi, adesso diventa un testo digitale estremamente più pratico da, da utilizzare. E questo è un progetto che abbiamo appena avviato e che quindi si andrà a completare un pezzettino alla volta, un numero alla volta, è un, come un grande cantiere. E la seconda cosa che voglio citare è un progetto legato alle lettere. Noi abbiamo intanto nel 2018 pubblicato online le 31.000 lettere originali conservate in archivio. Sono lettere di compositori, librettisti, scenografi, costumisti, e raccontano le interazioni di Casa Ricordi eh, con i suoi artisti, ma anche tutto quel tema produttivo di industria culturale eh, matura già nell'Ottocento che identifica proprio l'anima stessa di Casa Ricordi. Ecco, queste lettere in parte sono state trascritte dal team dell'archivio, come ad esempio le lettere eh, di Giulio Ricordi, che è il secondo direttore eh, della... Eh, casa musicale, quindi vedete l'immagine ma anche appunto il testo trascritto con una serie di annotazioni che ci dicono ad esempio chi sono i soggetti citati all'interno della lettera, eh, le opere di cui si parla, quindi i progetti eh, che erano in cantiere all'epoca, ma la cosa più interessante è che abbiamo anche invitato gli utenti a eh, trascrivere quelle lettere che invece non sono ancora trascritte, vi faccio vedere una schermata tipo, vi apro una lettera di Ignazio Marini a Giovanni Ricordi del 1841, in questo caso la trascrizione non c'è, eh, ci sono i metadati essenziali e la digitalizzazione della lettera con un invito, appunto trascrizione aperta, a trascrivere questo documento. Ecco, quello che abbiamo riscontrato nell'ultimo appunto nell'ultimo anno, è stata una partecipazione con eh, circa eh, 3.500 lettere trascritte dagli utenti. Lettere trascrizioni che poi vengono verificate dall'archivio e pubblicate online accreditando la persona che fa la trascrizione. Di questo diamo anche menzione poi sulle, sulle nostre pagine social, quindi eh, vi faccio vedere un esempio abbiamo completato tutte le trascrizioni delle 106 lettere di Pozzoli che molti conoscono perché l'autore del metodo di solfeggio e ricordi quindi chi ha studiato uno strumento probabilmente ancora gli incubi di Pozzoli però grazie a questo prode eh, Alessio Benedetti eh, appunto uno dei eh, partecipanti volontari a questo processo tutte le lettere di Pozzoli sono oggi disponibili, trascritte, leggibili nella collezione digitale dell'archivio. E qui ne vedete, ne vedete un esempio. Uh, chiudo rapidamente facendo una panoramica um, del progetto, appunto in collaborazione con Wikimedia Italia, che uh, non si esaurisce uh, solo uh, nella, nel, nel progetto dedicato ai periodici, avete visto la Gazzetta Musicale, ma eh, abbiamo anche realizzato una residenza di un wikipediano in archivio, eh, abbiamo eh, liberato eh, molte immagini del fondo il, iconografico eh, per appunto per popolare le pagine di eh, Wikipedia e la cosa interessante è che poi eh, a volte abbiamo anche eh, come dire, ricevuto in cambio, tra virgolette, eh, queste stesse immagini restaurate digitalmente grazie alla comunità eh, di Wikipedia. Quindi per noi è stato un modo, come dire, di allargare enormemente il nostro tavolo di lavoro e eh, avvicinarci ancora di più alla comunità dell'archivio. Quindi questo, eh, soprattutto in questo momento, devo dire che per noi è stata non solo un modo per appunto amplificare moltissimo eh, la, eh, come dire, la visibilità e l'accesso al nostro contenuto, che è essenziale ed è una cosa in cui come dire, uno dei eh, convincimenti mh, più profondi del, del progetto, del lavoro che facciamo, ma soprattutto eh, ogni giorno riceviamo come dire, questo progetto e il contenuto che in archivio fa un piccolo passo in avanti. Proprio grazie a questi, a, nuova, a questi nuovi scenari, a queste nuove eh, prospettive digitali. Grazie. Grazie per Luigi Ledda, interessantissimo, soprattutto perché ha introdotto il tema ehm, fondamentale che riuso del consentire il libero riuso delle immagini fa sì che spesso la comunità poi arricchisca, eh, dia un valore aggiunto a queste. A questi, a questi oggetti del patrimonio. Eh, passo subito la parola invece a Fabio Viola, eh, che è un videogames designer, è anche docente, ed è fondatore dell'associazione Tuo Museo, che è un collettivo eh, che riunisce proprio i professionisti e gli artisti che eh, ruotano intorno al mondo dei videogames. Eh, prego Fabio. Buon pomeriggio a tutti. Eh, allora, io voglio partire da, da un messaggio, ovvero ogni trasformazione tecnologica porta con sé nuove regole. No? Abbiamo visto l'oralità, poi la scrittura, poi la stampa e diciamo l'avvio del cosiddetto diritto d'autore. Oggi il medium, ovvero internet, che ne è l'emblema, sta ritrasformando completamente una serie di concezioni. Primariamente quelle di spazio. Lo spazio viene sostanzialmente annullato, il tempo viene sostanzialmente annullato e vi è una grande facilità nell'accesso e nella rielaborazione di un contenuto creativo. Ci ho detto che dal mio punto di vista che creo videogiochi sto assistendo a un passaggio sempre di più e sfumatura dall'idea di creatore creativo verso idee di spettatore spettautore. Che cosa intendo dire? Che se nei miei videogiochi ma in qualsiasi altro media di tipo digitale le persone intervengono e sono chiamate a intervenire nel processo e quindi sono in grado di rimodulare, di rielaborare quell'informazione che sia visiva, che sia audio, che sia testuale, che sia all'interno di un videogioco la domanda è, allora a chi appartiene? E quindi va da sé che scade la logica precedente di diritto d'autore, perché se io metto mano a qualcosa, di chi è? Di chi l'ha iniziata o di chi la sta continuando o, chi di, o di chi mette l'ultima pennellata finale? E quindi va da sé che cambiano completamente le logiche di proprietà e quindi probabilmente il creativo, quello che chiamiamo il proprietario eh, dell'opera, Um, non è più tale, lo possiamo chiamare forse attivatore e quello che però bisogna capire anche a livello economico è tanto più circuita un'immagine o nel mio caso un videogioco grazie al contributo attivo delle persone tanto più cresce anche il valore, ma intendo anche di valore economico perché in questa rivoluzione tecnologica larga parte del valore è data dall'esposizione dalla frequenza dell'esposizione a un contenuto quindi la liberalizzazione distrugge una filiera economica a cui eravamo abituati ma dall'altra apre a intere nuove filiere di tipo economico che vanno comunque completamente, completamente comprese e ci porta anche credo a interrogarci sulla differenza se tra prodotto e processo perché il prodotto è qualcosa di staticizzato in qualche momento e allora lì qualcuno può rivendicarne anche la proprietà ma il processo che qualcosa in costante divenire, che è costantemente infieri, su quello viene anche difficile andarlo a congelare, perché poi chiunque ha l'abilità di rimodellarlo e di riappropriarsene aggiungendo un, un pezzo e un tasso della propria creatività. Eh, erano, questi erano i concetti principali sui quali volevo, eh, volevo soffermarmi, che quindi sono prodotto verso processo, attrattore attiva. È creatore contro spettatore barra spettautore e nella nostra pratica poi quotidiana tanto più diamo la possibilità di mettere mano all'interno di quel videogioco e quindi tanto più che io sono, ehm, in qualità iniziale di creativo divento spettatore mi siedo sul divano e vedo gli altri che evolvono quello che ho iniziato a creare tanto più io sono felice sia da un punto di vista di designer ma sia da un punto di vista poi economico perché in altre forme mi genera anche della sostenibilità economica, a me che ho dato lo sforzo iniziale di attivazione di quel processo. Quindi su questo mi, mi fermerei. Grazie. Uh, wow, <ride> tantissime cose interessanti veramente in pochissimi minuti, eh, quindi grazie Fabio Viola, tra l'altro eh, mi permetto questo inciso da professionista che poi sta nelle istituzioni diciamo che hanno il compito di conservare eh, anche questi nuovi prodotti della cultura che il fatto che non esistano più degli autori eh, nel significato finora conosciuto ci pone anche eh, a noi dei problemi o anzi delle sfide su ehm, come in qualche modo catalogare e quindi <ride> e iniziare anche il processo conservativo eh, di, questi, di questi oggetti quindi davvero molto interessante eh, ora è il turno di Umberto Allemandi, editore fondatore della omonima storica Casa Editrice che eh, pubblica anche l'importantissimo giornale dell'arte eh, grazie Umberto Grazie, grazie a voi grazie per avermi invitato io devo, devo dire stamattina ho molto ammirato gli interventi eh, e la specializzazione delle persone che hanno parlato perché hanno certamente fatto eh, le impostazioni giuste cioè di, che, di mettere a posto la regolamentazione la, eh, le norme diciamo così che devono, devono eh, eh, guidare la pubblicazione e l'uso delle immagini eh, non dico che mi sento un intruso ma insomma eh, posso parlare delle nostre esperienze io da 65 anni faccio l'editore d'arte 6-5 e pubblico come ha detto giustamente il Gioia dell'arte stavo calcolando mentre parlavate che eh, nei 416 numeri finora pubblicati credo che abbiamo pubblicato penso che abbiamo pubblicato circa 150.000 articoli e altre tante immagini perché la mia fissazione è che ogni articolo trattando di cose d'arte L'arte deve essere accompagnato da un'immagine con un significato di, di notes visivo, di richiamo dell'attenzione, di eh, come dire, capacità di rinfrescare la memoria del lettore sull'argomento di cui si sta parlando. Però voglio ritornare, eh, ultimamente il cioè, dell'Arte pubblica una serie di articoli molto intensi e molto condivisi. Sulla, proprio sulla liberalizzazione l'eccellente archeologo e editorialista eh, Daniele Malacorda sta conducendo una forte battaglia per la liberalizzazione dei diritti delle opere appartenenti allo Stato o di appartenenza pubblica rapidamente sto guardando l'orologio per non superare i tempi naturalmente Giustamente è stato ricordato, credo da, da, da, da Mirko um, Modolo, eh, li, quale, le quattro componenti di costo di ogni immagine, che sono il diritto di proposta di, di proprietà eh, di chi detiene l'opera, il diritto d'autore di, di chi ha fatto l'opera, i famosi 70 anni dalla morte, eccetera, il diritto del fotografo che ha fotografato l'opera, e infine il costo tecnico della, della manipolazione dell'oggetto, della comunicazione e di tutto quel tanto che è necessario di attività umana per poter diffondere, trasmettere comunicare un'immagine allora naturalmente i fini sono diversi se la proprietà è privata c'è sempre la ragione del profitto dell'utile ma quando parliamo di proprietà pubbliche qui siamo nel paese uno dei, paesi che ha una maggiore, uno dei paesi del mondo che ha una grande, grandissima quantità di opere d'arte ebbene Lì io non so quando. credo che sia molto complicato, molto costoso, molto eh, impegnativo dal punto di vista burocratico, contabile eh, e, come molti hanno accennato, probabilmente con una, un risultato di costi ricambi che insignificante, in, in eh, l'uso e il, il lucro, diciamo così, del, del, della vendita delle opere d'arte, dell'immagine dell'opera d'arte dello Stato. Credo che lo scopo di un ministero dei beni culturali di un paese. Civile avanzato sia cioè quello di favorire, sia non quello di vendere o di far rendere economicamente le cose di propria pertinenza, ma di conservarle e specialmente di farle conoscere, e farle studiare. E questo naturalmente va un po' contro. A, a percepire dei, dei, del denaro del nel diritto per le opere naturalmente voi direte lei fa l'editore vuole guadagnare ma a questo riguardo vuole dire una cosa che mi sembra abbastanza paradossale veramente difficile da capire è stato ricordato stamattina che l'articolo 308 se ricordo bene dei codici e beni culturali i codici urbani eh, credo che avesse appassionato molto l'amico salvatore Setti, tra l'altro l'iscita eh, che eh, eh, eh, eh, non sono concesse esenzioni dal pagamento dei diritti delle opere d'arte, dell delle immagini, eh, se sono pubblicate a scopo di lucro. E che francamente, mi fa sentire un po' una sensazione quasi post-sovietica: nel senso che, ma chi fa professionalmente un lavoro, l'editore, lo scrittore, lo studioso? Questi lo fanno a scopo di lucro, perché devono guadagnare il loro stipendio, la pagnotta quotidiana. E allora cosa vogliamo? Esentare dal pagamento dei diritti chi invece fa cose a scopo di, come dire, volontaristico, del tempo libero, dilettantesco o cose di questo genere? Mi sembra una contraddizione incredibile per un paese che fonda sul lavoro, sull'attività evidentemente e dalle capacità di impresa, eh, la, propria, la propria esistenza, del proprio equilibrio economico ma poi anche gli altri due limiti che vengono posti. Quando si dice eh, che eh, non so, non, eh, devono essere pagati i diritti fotografici per opere che non, so, eh, eh, non superano il prezzo di, due, di 60 euro. Ma Insomma, francamente io mi chiedo, quando facciamo un catalogo generale delle opere di Boccioni, non so se riesco a farvelo vedere, eh, cosa faccio? Devo... E c'è un'attività, persone che ci lavorano, che percepiscono lo stipendio, un'attività editoriale che è complessa con tutta l'accuratezza la, che il lavoro editoriale richiede di, di controllo, di rifinitura, di esperienza, molto rara peraltro. Ebbene, cosa devo regalarlo questo? perché attività, Io certo che devo venderlo e questo è una cosa perfettamente e totalmente legittima. Peraltro tutti sappiamo che pubblicare queste opere di ricerca, il vero problema è di riuscire a, a, a capire i costi, altro che cercare un lucro, magari riusciamo in qualche caso a ottenerlo, ma è rarissimo. Quindi francamente, che senso ha fare una legge che esenta, eh, eh, che, che vuole castigare chi fa un lavoro professionalmente? Mi sembra assurdo. Inoltre, c'è un altro appunto quando dico che non è per tiratura superiore a 2.000 copie, beh, questo effettivamente è un limite che magari riuscissimo a superare la tiratura di 2.000 copie, ma secondo me un'attività intelligente di valorizzazione della, delle opere e della conoscenza di del, de un patrimonio artistico, di uno Stato, diciamo, ma io premierei chi supera, chi, quei pochi, pochissimi, che riescono a superare 2.000 copie, perché hanno favorito la divulgazione. Se ho ancora un minuto, mi piacerebbe ricordare e quando Ron Kane cominciò a, a, a studiare e avviò la, la, la prima legge, credo, per, per ottenere il pagamento dei diritti sopra date, ogni mattina telefonava alla nostra redazione, a me personalmente, perché eravamo un po' in polemica. Io gli facevo l'esempio, dico, ma scusi, ministro, se, se un editore norvegese di un libro di scuola vuole riprodurre per il nascimento, non so, un uomo dei Botticelli, la, la, la primavera. E se deve pagare allo Stato italiano 70, 80, 90 euro, perché... Ma, scusi, il nostro interesse è che lui le pubblichi. Se lui, eh, o lui è, è onesto e vuole pagarlo... E, e, e, o, o non vuole pagarlo e mette l'opera magari di un museo tedesco o americano perché non gli costa niente ma noi ci rimettiamo noi addirittura dovremmo pagare dell'ufficio stampa per far pubblicare al massimo le nostre opere vuole dire che quasi provocatoriamente cercate di non fraintendermi per piacere perché io adoro la specializzazione l'approfondimento, lo studio e quindi per forza parlo di numeri molto ristretti però paradossalmente, quando, eh, io sarei, se fosse un divulgatore che ha al cuore la conoscenza dell'opera d'arte, ma se la Nutella la, la, la, la, della Ferrero o, che so io, i per Perugino o la Coca-Cola, Non sentiamo più bene? A me piacerebbe la conoscenza. ma prima domanda. Umberto, purtroppo non la sentiamo più bene. Va bene, e, diciamo per ora siamo costretti a interrompere Umberto Alemandi che però ha, ha sicuramente portato all'attenzione un tema di grande attualità, quello del sostegno al lavoro e sicuramente il sostegno al lavoro culturale passa anche dalla scelta di rilasciare con licenze libere le immagini del patrimonio culturale. Eh, ora è il turno di Riccardo Falcinelli, eh, notissimo designer, autore di graphic novel, eh, docente universitario e eh, direi <ride> molte altre cose, però diciamo ora cerchiamo di entrare nel tema della discussione. Grazie Riccardo. Grazie, buonasera. Eh, io partirei proprio dalle ultime cose che ha detto Alemandi perché io mi occupo in fondo di di problemi molto simili io faccio il um, grafico editoriale da vent'anni per uh, alcuni tra i oh, maggiori editori, oh, sia italiani che stranieri e mi occupo moltissimo di libri illustrati e di e, um, ovvero io lavoro per Enaudi uh, per Zanichelli, per la Terza, per la Walt Disney, tantissimi e m, parte del mio lavoro quotidiano è occuparmi non solo della ricerca iconografica ma di tutte le pratiche legali per avere liberatorie, e pagamenti siae e le problematiche sono molto diverse a seconda del tipo di problema che si incontra nel senso che io posso scrivere a un designer di poster in California per avere una liberatoria gratuita a sua discrezione posso scrivere alla multinazionale o posso attingere al patrimonio culturale dei vari paesi e, e ogni tipo di lavoro comporta un certo tipo di, di problemi relativi ora che cosa succede però? io vorrei puntualizzare due cose ed è proprio la questione del lucro. Di fatto, noi, una volta che abbiamo finito di lavorare a un volume, viene fuori una spesa, 20.000 euro di costo immagini, dove dentro c'è il costo del fotografo, dei diritti, della CIA, tutto quello che volete. E noi quello lo prendiamo e lo giriamo sul prezzo di copertina. Quindi il costo delle immagini al momento grava sui lettori. Ora, qual è il punto... È molto difficile definire il, lo scopo di lucro in editoria, perché dipende che tipo di libri si sta facendo. Ovvero, se io faccio, sono Taschen, un editore di libri più che da leggere e da sfogliare. Lo dico nel, nella maniera più elegante possibile, non ho nulla contro Taschen. E faccio una monografia su Magritte, beh, è ovvio che io sto usando Magritte per vendere, perché se non ci fosse Magritte io non venderei. E quindi mi accorderò con gli eredi di Magritte per un giusto compenso per fare quel tipo di libro. Ma se io faccio una storia dell'arte per le superiori e c'è un'immagine di Magritte, quella somiglia più a una citazione che non a un utilizzo di immagini a scopo di lucro. Perché volete sapere cosa succede nella realtà e che se a me gli eredi mi chiedono troppi soldi, Magritte, pac, esce dalla storia dell'arte. Punto. Questa è la verità, sempre più spesso quello che succede è che se non si riesce a stare dentro un ragionevole prezzo di copertina, perché io non posso vendere 80 euro un manuale di storia dell'arte per le superiori, scusate se mi accaloro, ma secondo me è scandaloso, io so che un manuale deve costare 26 euro, se noi non stiamo dentro quella cifra, gli artisti finiscono fuori. Se andiamo avanti così, nel giro di 10 anni... Moltissimi artisti non faranno più parte di un canone ipotetico perché non è possibile fare quel tipo di libri. Quindi intanto bisognerebbe rispondere il lucro reale quando uno, ripeto, fa un libro monografico che si basa sullo sfruttamento di un determinato artista o di un determinato discorso. Diverso è quando uno fa saggistica, quando uno fa storie, quando uno fa manuali. È una cosa completamente diversa. Ora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sempre più spesso, negli ultimi anni, gli editori it italiani, sempre più spesso, dicono «Beh, vediamo se questo stesso artista lo troviamo in altre collezioni». E quindi, c'è un Botticelli al Metropolitan? Beh, non mettiamo quello degli Uffizi, mettiamo quello del Metropolitan, così questo non lo paghiamo, perché a noi ci serve la citazione botticelliana, non ci serve l'esatto dipinto. Ripeto, se noi andiamo avanti così, nel giro di dieci anni... Il patrimonio italiano, però per evidente, e fa, e fa, e, so, dire, percorso fallimentare rispetto a quello che succede all'estero, scomparirà dai libri. Ora, l'ultima cosa che ci tengo a dire, e mi ricollego a un aggettivo molto preciso che ho usato alle mandi, post-sovietico, ma nel paese in cui noi viviamo non esiste un'editoria di Stato. Tutta l'editoria è privata, tutta l'editoria tecnicamente a fini di lucro. Quindi è un discorso completamente folle fare una distinzione del genere. Dobbiamo fare una distinzione eventualmente sul tipo di libro che si va a fare. Ehm, ecco, Mi sembra ci sono tante imprecisioni intorno a queste cose, perché per esempio una delle conseguenze è che è molto più facile fare una storia letteraria che fare una storia del cinema. Perché? Perché se non viene riconosciuto che l'immagine all'interno di un saggio è citazione e non... Ehm, eh, non so, come dire, eh, oggetto di vendita sfugge completamente alla complessità del discorso. Insomma, bisognerebbe partire da altri parametri. È ovvio che se uno fa un libro di grande formato con le immagini a colori di formato grande se ne può discutere, soprattutto se è una monografia. Ma in un manuale delle superiori, una foto di base 5 cm pensare che l'utilizzo di quell'immagine è in fondo un lucro per l'editore è follia pura perché non funzionano così i numeri. Ultima cosa, questa più di curiosità per Fabio. In un recente saggio in Audi volevamo mettere delle immagini di un famoso videogioco che è Mediore Solid, non ci siamo riusciti. Quindi c'è anche il problema non solo del patrimonio pubblico, ma anche delle corporation che non permettono di usare immagini. Qual è la conseguenza? Che ci sono più saggi in Audi di letteratura italiana che non sui videogiochi. Non perché in Audi è un editore conservatore, non ce lo fanno fare. Fine. Grazie. Grazie mille perché in pochi minuti Riccardo Falcinelli è riuscito a spiegarci meccanismi che probabilmente non sono molto chiari a chi sta dall'altra parte diciamo, rispetto al mondo dell'editoria, quindi davvero grazie. E, ora è il turno di Simona Mammana una mia collega e, Simona eh, cura gli eventi e le mostre della biblioteca nazionale ma è anche la responsabile dell'ufficio informazioni e prestito della biblioteca e quindi risponde ovviamente con le colleghe anche a tutte le richieste di riproduzioni del nostro patrimonio eh, grazie Simona grazie a voi buon pomeriggio Liberare le immagini a chi e a che cosa serve. Vorrei proprio cominciare dal titolo del nostro incontro nella sua sessione pomeridiana per recuperare il nostro peso e senso delle parole, liberare, riuso, in relazione alla nostra esperienza di biblioteca. In un anno che è stato fortemente caratterizzato dalle parole, parole spesso di separatezza e di chiusura un anno di antitesi, di dualismi, di contrapposizioni in cui abbiamo cercato di trasformare in vari modi le chiusure in aperture e le separazioni in nuovi legami, in uno slancio che è scaturito dall'emergenza o che perlomeno nell'emergenza ha trovato un ambiente di test per compiere alcune esperienze. Emergenza è ciò che viene a galla, che sale in superficie e che affiora da uno strato sottostante e ciò che affiora spesso trascina con sé ciò che è al di sotto, cioè eh, le criticità e le mancanze molto spesso e l'emergenza ha fatto emergere le nostre mancanze. E in reazione a queste si è un po' accelerata la risposta e una sensazione di dover fare qualcosa e di aprire in qualche modo le porte chiuse per ricostruire prossimità eh, e avvicinamento. L'assenza di risorse può diventare uno sforzo di immaginazione per tentare di creare collegamenti e connessioni. Quindi quale liberazione e quale riuso? Io la prenderei appunto da una diversa angolazione semantica. Liberazione. Siamo i custodi di un patrimonio materiale e immateriale sulla cui accessibilità dobbiamo eh, ragionare. Liberare il patrimonio, in prima battuta, è una questione di accessibilità alle collezioni e quindi di accessibilità dei saperi. Il bene culturale, librario nel nostro caso, digitalizzato, aumenta le sue possibilità di incontro con il bisogno informativo di chi lo sta ricercando. La situazione attuale ha acuito questo bisogno e ha attivato la necessità di porsi la questione di liberare le copie, ma liberarle innanzitutto da che cosa? dall'inutilizzo per cominciare, per percorrere l'opportunità di trasformare gli scheletri nell'armadio in tesori e possibilità da far uscire i, dallo scrigno. Infatti noi conserviamo e custodiamo molte copie digitali, risultato spesso non di campagne di digitalizzazione sistematiche, ma generate da esigenze diverse, copie realizzate per motivi di studio, copie di conservazione, copie di sicurezza per prestiti, mostre e via discorrendo. E spesso in queste copie giacciono, mutati nel supporto, memorie, documenti delle raccolte, mutati nel senso di trasformati, ma anche in quello di essere privi di voce, privi del dialogo con chi le volesse interrogare, almeno fino a quando non saranno messe in relazione, a loro volta, con il loro possibile pubblico di interessati. Ma per farlo bisogna allora immaginare un'architettura di riuso, e scivolo ancora una volta eh, sulla superficie semantica del termine, di riformulazione delle finalità e dei possibili utilizzi di queste digitalizzazioni. Per dare loro vita e quella voce che eh, manca, per farne strumento che arrivi a chi le vuole ascoltare, leggere, sfogliare, ricercare, insomma, bisogna renderle accessibili. Veniamo quindi, insomma, ai tempi che stiamo vivendo: tempi di bisogni diversi e tempi anche per ripensare alcuni paradigmi. L'emergenza, che ormai da un anno stiamo attraversando, fra aperture e chiusure dei luoghi della cultura, interruzione per settimane di accesso diretto ai documenti e materiali di cui una biblioteca e contenitore, deve essere letta anche in chiave di numeri, anche se la DNCF rappresenta un caso di riapertura precoce dei servizi garantiti ad oggi per l'intero orario giornaliero. E allora quantifichiamo i nostri numeri, la nostra storia degli ultimi mesi. Nel 2019, quindi in fase prepandemica, gli scatti per le riproduzioni eseguiti nell'arco dell'anno sono stati circa 100.000, che sono diventati 80.500 nel 2020. Siamo intorno ai 32.000 scatti realizzati fra gennaio e marzo del 2021. Si può fare un calcolo eh, rapido, in media due mesi, eh, pari quindi a quelli della chiusura marzo-aprile 2020, generano circa 20.000 scatti per riproduzioni di studio ed editoriali, di cui le editoriali sono la minima parte. Si può quindi facilmente immaginare quale sia la perdita di informazione che si produce con la chiusura di una biblioteca. Da questa consapevolezza una considerazione, il riuso come pratica virtuosa, ma quale riuso? Per cominciare un riuso vero e proprio, abbiamo copie, riusiamole rendendole accessibili. La BNCF ha chiuso al pubblico nel marzo del 2020 in ottemperanza al DPCM dell'8 marzo, dal 25 marzo fino al 20 maggio dell'anno scorso e la totalità del personale ha iniziato a lavorare nelle modalità rese possibili dallo smart working e ha attuato delle forme alternative di supporto all'utenza, dando, dando corpo anche a nuovi progetti. Il settore informazioni e prestito è tradizionalmente impegnato con le riproduzioni dei documenti a stampa e ha così deciso di portare avanti un progetto in parte già sperimentato nel 2018, indirizzato proprio al potenziamento dei servizi all'utenza da remoto e rivolto a rendere disponibili online nel breve termine varie centinaia di copie di documenti delle nostre raccolte in pubblico dominio. Previo controllo sistematico di circa 4.500, ad oggi, copie digitali integrali possedute, fatte oggetto di verifica in ordine alla sussistenza o meno del diritto d'autore. I documenti, individuati come in pubblico dominio, stanno confluendo nella collezione digitale BNCF in Internet Archive, con un aggiornamento contestuale in OPAC delle notizie, l'inserimento del link alla digitalizzazione, la scelta di operare in tal senso nel periodo dell'emergenza si rendeva percorribile anche da casa, sia sul versante delle verifiche che eh, hanno condotto le colleghe del settore eh, del quale sono responsabile, Lucia Di Pace, Verusca Gallai, Patrizia Giannelli, Francesca Mature e Clara Mazzetti, e eh, un'attività che, che io ho coordinato. Ma erano strade percorribili anche sul fronte della scelta del tipo di ambiente, cioè Internet Archive, che è stata concertata con la collega eh, Maria Grazia Pepe dei servizi informatici, proprio per le funzionalità che lo strumento ci consentiva di eh, praticare. Ci siamo concentrati in modo particolare sulle miscellane che costituiscono un patrimonio enorme in origine, enorme tuttora, ma anche profondamente maltrattato e danneggiato dall'alluvione del 1966 ed è un fondo che conserva esemplari spesso unici. Questa collezione quindi non nasce da una campagna sistematica, ma potremmo dire proprio eh, dall'addizione di richieste della comunità, richieste eh, generate nel tempo e tuttora generate dalla nostra utenza. Questa è la nostra risposta, il nostro contributo piccolo, ma forse non del tutto banale, alla forza con cui è emerso un bisogno, un bisogno di accessibilità da un lato e di fruizione dall'altro del patrimonio attraverso il digitale. E questa è la nostra considerazione sull'accesso all'informazione, anche come diritto all'educazione attraverso le tecnologie dell'informazione. Siamo solo all'inizio e siamo in ritardo, ma se da qualche parte bisogna pure iniziare, Pensiamo che farlo a cominciare con, da una buona pratica sia un buon inizio. Ho, ho concluso, grazie. Grazie Simona. Eh, Simona ha introdotto un tema che credo che toccheranno anche eh, David e Caterina, cioè quello che le istituzioni culturali non sono proprietari dei beni, ma sono custodi del patrimonio. E, e poi anche un altro tema che al, credo verrà fuori ancora cioè quello che a volte non è tanto una scelta ideologica quella di non rendere disponibili le immagini del patrimonio ma è una questione di risorse quindi sostanzialmente quando gli istituti hanno poche risorse dove, la domanda è dove sarebbe più opportuno che le mettessero e, passo quindi la parola a David Speranzi Davide ha un dottorato in paleografia greca, è il nostro responsabile del settore manoscritti e rari, e quindi ci parla chiaramente del, delle riproduzioni di questi eh, beni importantissimi. Grazie Davide. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Chiara per la presentazione. La piglio un po' larga, ma arrivo velocissimamente al punto. Tutti sapete che nel 1989 si è celebrato il bicentenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Forse non tutti sanno che in quello stesso anno tre illustri e arguti componenti del comitato di redazione della Gazette du Livre Médiéval, in rappresentanza dei tre stati della, dei conservatori dei restauratori e dei ricercatori, si riunirono in collettivo gazzettiere e predisposero 16 articoli di una Declaration des droit du manuscrit, du lecteur et du conservateur. La Declarazione esordisce così, «Le manuscrit est fait pour le lecteur, per il ricercatore, intendevano loro, che sa leggerne tanto il testo, quanto le caratteristiche materiali. Le che lui è ne avoir pour but l'assurer le a Il trattamento che gli è riservato eh, non può ave avere per scopo che quello di assicurarne il libero accesso a tutti. Ovviamente, accesso per i nostri tre membri del collettivo gazzettiere significava allora catalogazione e possibilità di consultazione. Sono passati 32 anni e, non devo dirvelo io, lo sapete tutti molto meglio di me, le biblioteche digitali sono una realtà che ha spostato in avanti gli orizzonti dei Manuscript Studies. Per il terzetto gazzettiere, dicevo, l'accesso significava accesso alle sale di consultazione e catalogazione dei manoscritti. Nel 2021, è una cosa mi vergogno, è troppo banale, garantire le libre access a tu significa anche offrire la possibilità di vedere a distanza un'immagine digitale del manoscritto, catalogazione, consultazione e digitalizzazione con la sua messa in linea. L'esperienza del confinement dell'anno scorso, che ci ha tenuto per tre mesi lontani dalle nostre sale studio, eh, paradossalmente ha liberato delle risorse. Cioè, ha impedito al personale di tutta la BNCF, ma io parlo chiaramente del mio settore, del settore manoscritti e rari, ci ha impedito di garantire la consultazione in sede eh, come abbiamo fatto. Qualcuno, qualcuna delle colleghe anziane mi raccontava che l'ultima volta che la sala manoscritti era stata chiusa al pubblico era stato il giorno in cui rapirono Aldomoro e per un giorno solo e noi invece siamo stati chiusi per, per tre mesi. In questo tempo però, eh, allo stesso tempo però, voglio dire, ci ha tenuto lontano dalle sale, ma questo ci ha permesso, è imposto di creare un gruppo eh, di lavoro di cui mi fa piacere fare i nomi costituito dai miei colleghi ma anche dal, dai ragazzi del servizio civile eh, ditte di vari eric boni flavia Consonni, luca di vitini leonardo frassanito la martina lanza la roberta masini l'inizia paggetti susanna pelle carmela santa lucia e la delina taffuri che insieme al sottoscritto questo gruppo di lavoro ha deciso di provare a tentare di declinare Libra access a tu nelle uniche possibili forme praticabili in quel momento, e cioè catalogazione e digitalizzazione. Il quadro dei lavori che si è provato a mettere in opera è piuttosto ampio in realtà e si è mosso in una triangolazione tra coincidenza il nuovo sito della biblioteca che è stato rilasciato nell'agosto dell'anno scorso la nostra base dati Manus Online eh, dell'IC, che è il nostro catalogo dei manoscritti, che abbiamo nel corso dell'anno implementato con oltre 4.000 schede, va da sé, di estensione e natura molto diversa tra di loro, e, terzo vertice del triangolo, la collezione di NCF di Internet Archive, eh, di, cui vi ha, eh, di cui ha già parlato, eh, appena parlato Simona Mammana. Anche presso il nostro settore, è ovvio, ma questo credo sia... Eh, come dire, fenomeno di tutte le biblioteche di conservazione italiane e non è conservato un, un ricco archivio di riproduzioni digitali di materiali, nel nostro caso tutti liberi di diritto d'autore riproduzioni realizzate negli anni qualche volta che nei decenni ormai e secondo standard differenti per le esigenze più varie nel momento in cui eh, si è riaperto al pubblico in maniera... Contingentata non era possibile perdere l'occasione di aprire anche le porte di questo eh, archivio e collocare le nostre immagini digitali nella collezione BNCF di Internet Archive è apparsa la via più semplice diretta. Una via che sulla spinta dell'emergenza aprisse eh, una strada. Dico tre cose, mi auguro anche queste non banali, però direi eh, importanti per, un, per una struttura. Eh, per una struttura come la nostra e per le risorse umane per le, nostre, per le nostre competenze chiunque con un minimo di apprendistato è in grado di caricare una digitalizzazione su Internet Archive una formazione tutto sommato leggera mette chiunque in grado di allestire il semplice data, un set di metadati predisposto per la collezione che abbiamo un po' concordato con Chiara, Simone e con Caterina che parlerà eh, dopo di me eh, altro dettaglio che per un'istituzione come la nostra appunto non è trascurabile è abbastanza semplice collegare la digitalizzazione caricata in Internet Archive con le schede descrittive nel nostro Manus Online. È stato così che nel giro di pochi mesi e usando soltanto risorse interne, che, mi piace dirlo, nel frattempo sono tornate anche a garantire l'accesso in presenza si è ormai traghettato quasi integralmente in rete l'archivio di qui sopra eh, sono liberamente accessibili e intercettabili attraverso motori di ricerca le immagini di quasi 400 manoscritti e rare di tanti dei nostri codici eh, esclusi dalla consultazione diretta le cantigas di Alfonso il Sabio con le miniature moresche la festosa turba dei bozzetti rinascimentali del CB353 potrei continuare a memoria con l'elenco ma sarebbe anche inutile perché ciascuno può esplorarle adesso a suo gusto ciascuno che non è più soltanto il ricercatore di cui sopra no? in possesso di tutte le competenze per decifrare la complessa struttura di un manoscritto eh, ciascuno che può essere anche il semplice curioso cui l'accesso diretto a questi materiali è per ovvi motivi giustamente precluso la nostra intenzione, per la forza che ci sarà data, è di continuare su questa via, perché, signori, le manoscritti F. pur le lettera. Grazie per l'attenzione. Grazie David, come sempre molto ispirato, ci ha ricordato che il sogno della conoscenza libera per tutti è un sogno antico e noi speriamo che questo sia il momento per realizzarlo e la prossima è Caterina Guilucci, la nostra responsabile delle sale di consultazione musica non a caso perché Caterina ha un diploma in conservatorio un dottorato in scienze musicologiche quindi sa bene, conosce bene i materiali che si trova a custodire a riprodurre. Grazie Caterina. Eh, buonasera, il mio breve intervento intende soprattutto esporre in sintesi alcuni problemi legati all'utilizzo delle immagini, digitalizzazione di musica stampa e anche le aspettative che diciamo, noi, mi metto anche io nel novero, noi bibliotecari musicali abbiamo nei confronti delle modalità di recepimento della direttiva europea 790 del 2019. La nostra biblioteca conserva un enorme patrimonio musicale storico, ma anche contemporaneo, acquisito in successivi momenti per acquisto, dono e soprattutto tuttora attraverso il deposito legale. La BNCS, BNCF conserva... Caterina, infatti, scusami ma... se ti interrompo, se vuoi puoi accendere la telecamera. È accesa, aspetta, provo a ricollegare. Aspetta. Non è essenziale. Non riesco a ricollegarlo, adesso ho provato già prima due volte. Se mi sentite proseguirei così. Sì, sì vai pure, non ti preoccupare. Allora. E quindi la nostra biblioteca conserva un enorme patrimonio e infatti in sostanza noi siamo l'archivio nazionale della produzione musicale a stampa italiana e quindi la nostra biblioteca nel settore ha un altissimo potenziale dal punto di vista della ricerca musicale e dell'avanzamento della cultura musicale italiana. Eh, come già introdotto dai, dai miei colleghi, Simona e David, nel corso del 2020 abbiamo lavorato molto per poter mettere a disposizione della nostra utenza una collezione digitale anche di pubblicazioni musicali di pubblico dominio che consentissero di portare avanti la ricerca, nonostante i lockdown, eh, aperture e chiusure e gli accessi contingentati che purtroppo tuttora eh, abbiamo. Eh, il riutilizzo delle immagini musicali però eh, purtroppo non è semplice. In questo caso nel mio settore ce ne siamo occupati io e il collega Rocco Berciore che purtroppo tra due settimane sarà in pensione eh, e ci siamo trovati di fronte a, diciamo, a molti problemi di tipo giuridico. Infatti la legge italiana riserva a, a questo tipo di pubblicazione un trattamento quanto mai restrittivo in materia di diritti economici, fruibilità e riproducibilità teso a garantire forme di esclusiva assoluta agli autori, ai loro eredi e alle case editrici. I bibliotecari musicali devono affrontare da tempo questo problema, che è legato ormai da 80 anni ai nodi della legge sul diritto d'autore 633-1941 del e alle eccezioni introdotte agli articoli 68, 69 e 122 in merito rispettivamente a riproduzioni, prestito e durata dei contratti di edizione. È da tenere presente che eh, negli articoli di legge sopracitati il termine eccezione, quindi si può dare in prestito, eccetto che la musica stampa, si può riprodurre, eccetto che la musica stampa. Ecco, questo concetto eccezione individua una limitazione generale e in mancanza di indicazioni specifiche, dettagliate, e lascia spazio ad ampi dubbi interpretativi. E su questo argomento vi rimando però all'articolo che nel 2014 ha pubblicato Sara Paoloni su Ibe Studi, eh, Sara Paoloni che è bibliotecaria del Conservatorio di Pesaro, perché è molto dettagliato e, e tratta tutti gli aspetti nella sua completezza. Comunque, le biblioteche musicali in questo contesto cercano di sopravvivere alle restrizioni imposte dalla legge, cercando e spesso ottenendo l'autorizzazione dei detentori dei diritti, autori o eredi eh, sull'opera di molti compositori contemporanei che sono, possono essere viventi o possono essere deceduti di recente. Però anche questo tipo di attività non è semplice perché comunque non è semplice avere questa rete di contatti e risalire sempre al nome e al contatto dei detentori dei diritti. Come si può capire, soprattutto nel caso della musica pubblicata a partire dal XX secolo, si assiste così ad un freno nella diffusione della coscienza musicale da parte di biblioteche come la nostra, che pure avrebbero la possibilità di offrire accesso alla produzione più aggiornata di musica contemporanea. Invece ad oggi possiamo offrire un servizio di lettura in sede, un servizio assai limitativo per un'arte come la musica, in cui la forma scritta deve essere necessariamente decodificata, cioè eseguita su uno strumento musicale per un musicista è importante avere la possibilità di leggere molteplici partiture e eh, di provarle suonandole e questo costituirebbe un modo tra l'altro per promuoverne anche l'acquisto tra l'altro alcune di queste partiture sono anche difficilmente reperibili perché sono eh, stampate in tiratura limitata quindi mentre le biblioteche musicali sono alla ricerca di nuove strade muovendosi con difficoltà nell'ambito dell'attuale normativa All'esterno si muovono varie iniziative, no profit e commerciali, mirate alla diffusione della cultura musicala, musicale. A livello internazionale molti sono i progetti promossi per fornire l'accesso alla versione digitalizzata o nativa digitale di opere di pubblico dominio o a quelle di musicisti che pubblicano sotto licenze creative commons. Pensiamo alla nota Petrucci Library, qui si aggiungono Utopia Project, Sibri Music Library e ancora moltissimi altri. La scelta da parte dei compositori di aderire alle creative commons mostra come la diffusione ad ampio raggio di un'opera musicale costituisca un modo valido per difendere la propria opera creativa, perché paradossalmente è proprio nella mancanza di diffusione dell'opera musicale che si annida il rischio ad esempio di plagio, laddove la circolazione della medesima opera garantisce la difesa dell'autorialità. In linea con i nuovi indirizzi imposti naturalmente dalla Società dell'informazione, è quindi auspicabile che la direttiva 700, 790 del 2019 venga recepita in Italia novellando l'attuale legge sul diritto d'autore a favore della diffusione della produzione musicale a stampa per scopo di studio e ricerca in modalità cartacea e digitale, attraverso una normativa chiara e trasparente nella convinzione le limitazioni e le ambiguità giuridiche possono solo portare restrizioni e vincoli al libero accesso alla conoscenza e che una diffusione ampia della produzione editoriale possa solo contribuire nel rispetto dei diritti che competono ad autori ed editori anche allo sviluppo dell'editoria musicale. Chiudo con l'incipit di un articolo sulla musica in biblioteca e l'applicazione della legge sul diritto d'autore scritto nel, nel 2001 da Federica Riva bibliotecaria del Conservatorio di Parma che a mio parere sintetizza i, lumi, i limiti a cui è soggetta oggi la diffusione della cultura musicale in Italia. La musica la si fa o la si ascolta e se la si fa si deve fare ad orecchio o si deve leggere. Il problema è che in Italia se ne fa poca e con questo ho concluso. Grazie, grazie mille Caterina. Caterina ha ripreso un, il tema che credo avesse lanciato, anzi che ha sicuramente lanciato anche Riccardo Falcinelli, cioè che eh, in realtà la legge eh, è qualcosa che ha la capacità eh, di influenzare eh, diciamo, eh, l'oblio o meno di eh, alcuni filoni di studi e di eh, alcuni eh, oggetti del patrimonio, quindi è qualcosa che davvero ha un impatto sulle vite di tutti. E chiudiamo questo primo giro della tavola rotonda con Emiliano Degli Innocenti, che è il coordinatore di Daria, Digital Research Infrastructure for the Arts and the Humanities, quindi esperto proprio di progetti che eh, riguardano il patrimonio culturale eh, digitale. Grazie Emiliano. Intanto, eh, mentre Emiliano ehm, appunto rientra, prova a rientrare, eh, vogliamo. Marta, c'è qualche domanda dal pubblico? Vogliamo fare la prima domanda? Non lo so. Sì, sì eh, per no. Effi eh, Capsalis ci sono due domande. Eh, la prima, eh, dunque, lei ha scritto fondamentali analisi comparative sul rapporto tra, tra, tra, tra entrate da diritti e costi di gestione nei musei di tutto il mondo. In quali e quanti casi ha trovato un rapporto che giustificasse in qualche modo l'imposizione di diritti d'uso sulle immagini e che cosa ne pensa della questione della sostenibilità economica già sollevata questa mattina? Cercherò di rispondere a questa domanda, con la traduzione diventa più difficile cogliere le sfumature. Ora, è importante distinguere tra quello che noi pubblichiamo e quello a cui ci atteniamo. Noi abbiamo pubblicato delle riproduzioni delle materie prime, delle nostre collezioni e dati, non abbiamo eh, pubblicato brand, non eh, stiamo sulla nostra capacità di eh, fare pubblicazioni con le nostre collezioni, noi abbiamo sicuramente l'idea della sostenibilità, quello che noi possiamo fare con le nostre immagini, ma questo deve avere eh, soprattutto un valore alla base. Eh, forse ho perso la seconda parte della domanda, magari possiamo ripeterla? Sì, certo. Uh, dunque, che cosa ne pensa della questione della sostenibilità economica, della, uh, eh, diciamo, credo di interpretare, uh, della, fra il guadagno uh, sul, um, sui diritti di uso delle immagini e i costi di gestione che questo comporta? È ben studiato in un paio di paper di Sun and e ci sono diver, diversi esempi nel contesto britannico e americano, il fatto che le istituzioni effettivamente dovrebbero coprire i costi di questa attività di riproduzione, questa è sicuramente una considerazione da fare. Uh, tuttavia la mia ricerca ha rilevato che le istituzioni sono state in grado di ottenere di più dalla pubblicazione delle immagini in termini di supporti da parte di finanziatori e anche in termini eh, di partnership, di brand licensing. È stato uno, un anno straordinario negli Stati Uniti, abbiamo visto i livelli di finanziamenti arrivare a noi che neanche ci saremmo immaginati in un anno normale l'abbiamo fatto davvero per diverse ragioni, fondamentalmente le memorie eh, storiche dei nostri cittadini, delle persone nel mondo. Ci siamo impegnati eh, per questo, per questa nostra missione non per trarne un profitto, anche se è importante sicuramente, ma la nostra capacità è sempre importante valutare per la nostra capacità di costruire prodotti sulla collezione. Ma come Fabio Viola ha evidenziato noi permettiamo anche ad altri di creare dei prodotti commerciali con queste immagini, di sperimentare, quindi di avere una nuova vita. E noi eh, questo è importante come istituzione culturale. Eh, grazie Effi per la risposta, credo esauriente. E, Emiliano dovrebbe riuscire ora a parlare. Buonasera, mi sentite? Sì, benissimo, grazie. Perfetto, perdonate l'imprevisto. Eh, no, stavo dicendo che intanto ringrazio gli organizzatori per avermi eh, invitato. Temo, spero, eh, pur essendo eccentrico rispetto al, al resto del parterre degli ospiti, di, di poter portare un contributo, diciamo, costruttivo. Eh, dico questo perché mh, provenendo dal settore della ricerca, io lavoro al, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e interessandomi soprattutto di infrastrutture di ricerca eh, che sono qualcosa che può essere visto come uno strumento ad uso ancora più specialistico di quelli che solitamente i ricercatori eh, hanno nel loro bagaglio è qualcosa che anche gli stessi ricercatori faticano spesso a conoscere nei loro dettagli, spero insomma di non divagare troppo eh, Anch'io, come la collega della nazionale, mi sono fatto la, la domanda, anzi, ho provato a rispondere alle domande del titolo. Liberare le immagini a chi e a cosa serve. Alcune considerazioni sparse. Eh, prima di tutto, immagini: eh, dal mio eh, particolare punto di vista, ehm, le immagini eh, possono essere quelle che tradizionalmente sono state presentate, quindi immagini di manoscritti, di testi a stampa tematiche, collezioni di vario genere, ma spesso nel mondo della ricerca le immagini possono essere anche eh, immagini prodotte da strumenti, immagini multispettrali, eh, spettrografie di vario genere, immagini tecniche non destinate a un utilizzo diciamo umano, non immagini per eh, la vista delle persone ma per l'analisi delle macchine. Quindi già c'è un una prima necessità di sincronizzare il vocabolario per me, perché ho, ho un, un concetto di immagine che può essere non totalmente eh, allineato a quello del, degli altri colleghi. Per me le immagini sono anche e soprattutto portatori di dati, e questo è un secondo elemento. Eh, a me serve liberare al, al ricercatore, e diciamo così credo che anche al ricercatore che abbia interesse al, al cosiddetto impatto sociale quindi a, a far arrivare i risultati della ricerca ai cittadini, eh, interessi soprattutto eh, l'immagine non solo come portatore di simboli estetici, eh, interpretabili in vario modo, ma anche di dati. Dalle immagini si possono estrarre dati, varie tipologie di dati, possibilmente da utilizzare in diversi eh, ambiti della ricerca. Occupandomi di infrastrutture poi... Eh, chiedendomi a cosa mi servirebbe liberare le immagini? Beh eh, innanzitutto è già stato detto a favorire l'accesso, l'accesso eh, che però ha come contraltare la, la, detto già, la sostenibilità, ovvero sia fornire accesso a un costo, eh, soprattutto a costi diretti, a costi indiretti, a costi che sono quantificabili immediatamente, ma a costi che anche eh, devono essere sostenuti dalla collettività o da altri enti, organismi singoli, anche lungo gli anni, lungo decine, ventine, dipende dal tipo di, di intervento che si immagina. Quindi a che cosa serve? Beh, eh, Liberare le immagini eh, serve innanzitutto a portare avanti eh, la ricerca, quindi a portare avanti anche l'impatto che i temi della ricerca possono avere sui cittadini. Quindi il miglioramento della consapevolezza su certi temi, ma anche la crescita individuale, la conoscenza. Queste sono cose che non, non è necessario che venga ehm, a spiegare eh, a voi che le avete già dette molto eh, meglio di me. Eh, ma c'è questo problema della, appunto, della sostenibilità. Dal mio punto di vista il problema della sostenibilità è esattamente... Mm, un problema, eh, diciamo, che mi pongo tutti i giorni, perché la sostenibilità di un progetto ho in mente eh, i progetti di cui ci occupiamo qui al CNR, che solitamente hanno una durata di due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni. Al termine del progetto, il mio problema è: Ok, ho garantito la sostenibilità del progetto lungo la realizzazione del progetto ora che lo pubblico inizia il vero eh, lavoro difficile, devo garantire che quella collezione e quel database, che quella risorsa abbia la sostenibilità per gli anni a venire, perché se l'ho messa su ritengo che sia un oggetto che ha dignità scientifica o dignità eh, insomma di, di esistenza allora per me il problema della sostenibilità inizia da lì in poi e il, il discorso sulle infrastrutture che sono eh, organismi Diciamo così che dovrebbero avere una natura pubblica e che quindi sono finanziati con soldi pubblici e che quindi dovrebbero dare una, un piano di sostenibilità ai singoli progetti, sono eh, l'oggetto di cui io mi occupo tutti i giorni. Per cui chi ha necessità di sostenibilità di basi di dati, di eh, qualsiasi prodotto digitale che esca dalla sua attività, che sia un'università, che sia. Un centro di ricerca viene da me come infrastruttura proprio perché ha bisogno di un piano di sostenibilità e io assieme a lui cerco di mettere a frutto le risorse pubbliche che vengono investite nelle infrastrutture a livello nazionale, a livello europeo per venire incontro alla sua necessità di, eh, di sostenibilità. E perché eh, ha senso che esista un ecosistema di questo genere? E, e soprattutto rispetto al tema della, della discussione, rispetto al tema di liberare le immagini, io ho trovato che venendo dal, dal mondo delle discipline umanistiche tradizionali, io sono un medievista di formazione, eh, ho trovato che eh, le infrastrutture possano eh, non solo risolvere o contribuire a risolvere il problema appunto di come far a sopravvivere eh, le, i progetti dopo il loro eh, ciclo amministrativo quando non ci sono più finanziamenti vengono da me e io gli do quello che gli serve per tenere in piedi eh, il loro oggetto digitale ma soprattutto servono perché visto che le immagini come vi dicevo in apertura possono essere sia portatrici di simboli quindi destinate alla, alla considerazione umana che portatrici di dati molto spesso quella che oggi si chiama la scienza del patrimonio cioè la ricostruzione della, e l'interpretazione del patrimonio culturale fatta con i dati e altri aspetti che tradizionalmente sono invece quelli della filologia digitale o tradizionale, della paleografia digitale o tradizionale, trovino nelle infrastrutture un ambiente digitale in cui le barriere disciplinari siano meno rigide e quindi si favorisca una interpretazione, possibilmente meno settoriale del patrimonio culturale in termini di ricostruzione della sua storia, che si tratti di un testo o di un'opera d'arte, eh, possibilità di accesso a documenti che di solito sono documenti specializzati, le analisi che fanno i chimici sugli inchiostri di un manoscritto o le, spettrograf le immagini spettrografiche che fanno ehm, altri studiosi su quadri o su altri tipi di... Oggetti culturali ecco quindi le infrastrutture di ricerca liberando in qualche modo costruendo il contesto giusto eh, per la liberazione di questi oggetti digitali dal mio punto di vista dovrebbero servire a ricostruire un ecosistema digitale in cui le discipline collaborano ma non fanno valere le proprie diciamo così prerogative Uh, in maniera da uh, rendere la ricerca, mh, come si chiama dire oggi, interdisciplinare, uh, più difficile di quello che già non sia, per esempio in un dipartimento universitario o anche solo in un dipartimento del CNR. Uh, spero di non, vi di non avervi confuso le idee uh, più di quanto uh, non fosse necessario e insomma, resto aperto al resto della discussione. Grazie Emiliano, eh, nota personale, eh, io ho capito e apprezzato moltissimo il tuo discorso perché mh, sono una umanista, una bibliotecaria prestata ai servizi informatici e eh, credo che il tuo discorso si riallacci anche a quello fatto da Fabio Viola, cioè che le rivoluzioni tecnologiche dovrebbero portare con sé anche delle rivoluzioni culturali e in questo senso il libero accesso alle immagini si può fare solo se vengono create delle infrastrutture in cui professionisti diversi siano in grado di collaborare per questi scopi e non è così scontato soprattutto in Italia quindi io trovo che il tuo intervento sia molto centrato Ehm, ora eh, intanto davvero grazie perché in poco più di un'ora sono venuti fuori tantissimi spunti credo e chiedo se ci sono delle altre domande dal pubblico ma anche se ehm, gli ospiti di questo pomeriggio hanno delle osservazioni aggiuntive da fare dopo aver eh, ascoltato il primo giro di tutti ecco. se volete scrivermi in chat o semplicemente aprire il microfono e intervenire fate pure e prim per prima cosa chiederei ad Umberto Alemandi se vuole per caso concludere eh, il suo intervento di prima, eh, che purtroppo <ride> diciamo, abbiamo interrotto bruscamente. Ma non ho molto da aggiungere. Tra l'altro, non so a che punto si è interrotta la connessione, e mi spiace aver perso anche parecchie degli interventi molto interessanti che ci sono stati. Ma sostanzialmente, devo dire, in tutte le cose bisogna sempre pensare a quello che sono le utilità. Eh, a cosa devono servire le cose che facciamo e vedere eh, quali sono gli scopi più qualificati nel tempo e più naturali anziché cercare di rimediare dei benefici contingenti è chiaro che ci sono delle contraddizioni nella normativa che sono incredibili e quindi dato che amo il mio paese vorrei che fosse molto evoluto anche in questo senso ho molto ammirato stamattina l'intervento della Karin Leisman che mi passa durante qualità di comunicazione e di allargamento delle conoscenze, dell'uso delle immagini esemplare, con la concretezza che noi dovremmo tante volte imparare a introdurre nei nostri sistemi di comunicazione con TART. Mi ricordo un piccolo particolare che, che può essere significativo, quando fu avviata la, la legge sul, sul, sui diritti delle, delle, delle opere, della, della visita ai musei, eccetera, mi ricordo che la direttrice dell'Archivio di Stato di Torino, che era stato esemplarmente eh, ristrutturato, la Isabella Massamorici, mi parlava, mi diceva: Ma sai, eh, ieri è arrivata un'equipe di cinque persone della, della BBC che vuole fare un documentario di 55 minuti. Ma lo sa cosa mi dice la legge? Che dovrei chiedergli 5.000 euro per poter entrare nel museo per fare delle riprese, mentre io dovrei pagare so, decine di migliaia di euro eh, per poter avere il privilegio di avere un'ora, 55 minuti di un commentario sull'archivio di Stato di Torino per farlo conoscere. Ecco. Allora Bisogna pensare quali sono gli effettivi vantaggi anche pubblici, o, o, essenzialmente culturali, di conoscenza e di diffusione della, della conoscenza. Tutto qui. Credo che questo sia fondamentale, è il sostegno fondamentale per la liberalizzazione delle immagini. Non, non avrei altro da aggiungere. Temo di dire delle cose talmente, a me sembrano talmente banali che quasi eh, provo vergogna a dirle, ecco. Nulla di tutto ciò è banale, eh, anzi, grazie. Eh no. Credo ci sia una domanda. Un'altra domanda, Mirko. Sì. Io, più che altro, un'osservazione. Insomma, condivido molto quanto è stato detto in precedenza. E credo che proprio siamo. dobbiamo renderci conto che siamo di fronte a un cambiamento radicale di paradigma, cioè di, di un eh, cambia completamente non solo l'oggetto a livello tecnologico e quindi il digitale, ma cambia di conseguenza anche, come sottolineava prima Capsalis, il ruolo dell'istituzione culturale e questo è il, il cambiamento più radicale in cui, cui dobbiamo cioè eh, Abbiamo visto anche stamattina sì, due, due modelli opposti di, eh, di approccio. Da un lato c'è cioè, quello tradizionale, se c'è un guadagno da parte di un privato, dice è giusto che il pubblico, è giusto che in quel conto si risca al, al, seppurra, è quello contribuisca condivisca alla base pubblica, e quello tradizionale. L'altro modello invece è, dice: all'opposto eh, noi, in quanto servizio pubblico, noi dobbiamo offrire eh, eh, co-creazione, cioè, eh, quindi credo, di nuovi tipi di economia, di un nuovo modo di fare economia. Di che, che, che, che va per la maggiore che quindi laddove l'uso ehm, eh, dell'immagine non deve essere percepita, eh, assimilata al servizio, alla tassa sulla posta per, il servizio, per un servizio burocratico che normalmente lo Stato offre o, o, o l'amministrazione pubblica. Dovrebbe essere invece visto come un meccanismo di stimolo alla creazione di nuove forme di creatività anche attraverso la pubblicità, perché la pubblicità spesso è una forma d'arte, oggetto di studi, di arte contemporanea, ormai, di, di, di, di, di, che, che ha una sua dignità. E, mh, ma solo solo, eh, comunque sia, è una materia prima, il eh, digitale, che permette la creazione di valore, la creazione di valore attraverso il riuso. È chiaro che qualsiasi forma di ostacolo al riuso, data da autorizzazioni o canone, è chiaro che perdiamo completamente quello che è il valore del, del digitale lo schiacciamo completamente non lo consideriamo non lo, lo trascuriamo completamente e quindi eh, non c'è solo un discorso di conoscenza senza altro c'è un discorso di conoscenza però di, di, di disseminazione culturale però c'è anche un discorso di eh, creazione di nuove, di, di nuove forme di, di economia di creatività, di iniziativa che devono essere il futuro su cui uno stato, qualsiasi stato deve puntare e' qui quindi una questione veramente di civiltà, di servizio civile, che bisogna, che, di missione dell'istituto pubblico che deve, deve cambiare, perché è cambiata la società radicalmente diversa rispetto a 30 anni fa. Il digitale ovviamente cambia il, mo, il nostro modo di pensare, di concepire la realtà e, e le istituzioni cercano. Esistono poi, mh, non ci rendiamo conto che perdiamo anche progetti di finanziamento sulle digitali umane che spesso, sono legati alla disseminazione di dati in formato aperto. Spesso i finanziamenti pubblici sulla ricerca sono sempre più quelli che legano l'aspetto informatico al, eh, al, nel campo delle digital humanities, alle immagini di beni culturali pubblici. È chiaro che è, spesso sono vincolati a, eh, diciamo, alla restituzione di dati in formato aperto e quindi spesso non, non lo possiamo garantire in forza di limiti sulla divulgazione libera dell'immagine del bene culturale del pubblico e quindi rischiamo molto spesso di perdere anche queste forme innovative di progetti di ricerca che possono derivare a, dal, dal appunto, da, da libero riuso delle immagini, pensiamo anche a iniziative di machine learning da punto di vista quindi io penso che si poi i limiti sul 70 euro di copertina 2000 copie questi sono, sono limiti che chiaramente artefatti che, insomma dove sta il limite tra il lucro e, e la cultura si fa a dividere con un'accetta ciò che è a prevalente scopo culturale o a, a prevalente scopo commerciale è chiaro che, che, che non è possibile i beni culturali sono fatti per essere goduti soprattutto i soprattutto a livello digitale, quindi a livello materiale è chiaro che ci devono essere delle, delle differenze, delle, dei dispari, però il digitale ci offre la possibilità di poter, di poter usare il patrimonio culturale senza consumarlo di fatto e è un'opportunità enorme che dovrebbe essere fatta propria mh, da, da, soprattutto da, da chi detiene il patrimonio culturale come custode, più ancora che come proprietario. Questo secondo me è, il, è la sfida del, del, del, del futuro, quindi indipendentemente anche dalla natura editoriale del prodotto, che, si, che le immagini siano citazioni o immagini a, tutto, eh, a tutta pagina, credo assolutamente che l'editoria, soprattutto eh, quindi nel campo dei beni archivistici e librari, la liberalizzazione dovrebbe essere massima. Ho un'altra domanda da Facebook. Uh, posso? Uh, allora chiedono, chiedono uh, concretamente, continuo a non capire come si debba cambiare questa legge perché si possano liberare le immagini. Che cambiamento esattamente chiederemmo? Non so chi. <ride> Direi, eh, cioè, diciamo, in parte bisognerebbe capire quale legge, però eh, come è stato spiegato eh, molto bene, credo, stamattina, il recepimento della direttiva europea sul diritto d'autore non, ehm, diciamo, non influisce direttamente eh, sul, sul nostro codice dei beni culturali, perché è una normativa sul diritto d'autore che quindi va recepita in quel campo eh, normativo, ma il nostro codice dei beni culturali come è stato spiegato, in qualche modo eh, impone sull'utilizzo delle immagini eh, delle restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte dal diritto d'autore, che, che è diciamo, questo diritto di eh, proprietà che abbiamo così chiamato per capirci eh, da parte degli istituti culturali che conservano il patrimonio e quindi il, il, sulla base diciamo, delle finalità dichiarate eh, della direttiva, che è quella che sono quelle di rendere ehm, più facilmente eh, riusabili e circolabili all'interno della comunità europea il, le, immagini del circolabili, le immagini del patrimonio, l'idea è quella di modificare eh, il codice dei beni culturali togliendo questa limitazione al riuso commerciale delle immagini del patrimonio in pubblico dominio. Eh, non so se ho risposto e se era esattamente questa la domanda. C'è ancora una domanda da YouTube per Mirko Modolo. Eh, quindi, oh, scusami Mirko, te, lo, te la leggo. Oh, sì, te la leggo. Eh, quindi, quando un privato chiede a un museo di produrre e fornire una foto per scopo di lucro senza corrispondere a un pagamento per questo servizio, è giusto? Non parlo ovviamente della fornitura di immagini già esistenti in archivio, che secondo me devono essere di libero dominio. Sono completamente d'accordo con quanto dice Roberto. Sì, Roberto, è, chiaro, è, chiaro che, è chiaro che bisogna distinguere anzitutto se il, se il bene culturale pubblico o se il bene culturale privato. A maggior ragione se è pubblico dovrebbe essere reso gratuitamente. Però è chiaro che se non esistono forme di riproduzione già disponibili da mettere in rete è chiaro che in quel caso un rimborso eh, da parte di una richiesta che viene dal singolo deve assolutamente eh, deve, a mio modo di vedere deve essere assolutamente ripagato un rimborso dall'amministrazione ci vuole per una richiesta da parte di un singolo l'importante è che poi come fa mi sembra anche il British Museum è che quell'immagine che proviene da una richiesta di un singolo poi una volta messa in rete rimanga a disposizione di tutti e quindi è chiaro che l'uso e eh, la, la una soluzione ex novo eh, implica un rapporto mh, del singolo con l'amministrazione, quindi, in quanto tale l'amministrazione va a fare ex novo un, un lavoro per, per, una per una singola richiesta, in quel caso eh, ovviamente eh, deve essere prevista una forma di, se, se, a mio modo di vedere, di, di, di rimborso. Altro è invece per le opere già digitalizzate e presenti in rete, in quel caso chiaramente, perché è anche una questione di... Ehm, gestione del, eh, delle riproduzioni a fronte di un numero è chiaro che se, se poniamo caso rendessimo gratuita la riproduzione la fornitura di immagini singoli eh, l'amministrazione cesserebbe di poter portare avanti il, il lavoro ordinario e quindi in questo caso una forma di rimborso secondo me è, deve essere corrisposta è legittima grazie Mirko eh, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, vorrei provare a fare una considerazione, eh, come dire, diametralmente opposta, ma non in, in polemica, ma semplicemente portare un'altra prospettiva, eh, quella dell'esperienza dell diretta che ho avuto, che ho con l'archivio Ricordi, che è un archivio privato, eh, ma al tempo stesso un archivio della grande vocazione pubblica, perché è sottoposto alla tutela del Ministero, perché abbiamo appunto su queste basi ho deciso di fare divulgazione, libero accesso, eccetera. Però io ricordo che un po' di anni fa, quando si andava a definire la strategia eh, di valorizzazione culturale dell'archivio, e si ragionava di licenze, di tariffe delle immagini. Io, come dire, ero anche fresco di studi, di management culturale, e per cui all'università mi avevano detto che le collezioni dei musei avrebbero generato ricavi eh, milionari. Eh, per l'istituzione, poi nei fatti, in realtà, eh, le cose stanno un po' diversamente, ovvero, eh, mh, quello che abbiamo riscontrato è che eh, non è tanto la singola licenza sull'immagine per un uso, mh, diciamo, per una riproduzione in un catalogo o in un documentario, eh, quanto piuttosto l'interesse... Che si riesce a creare intorno a un soggetto proprietario di contenuti culturali, può poi generare magari dei progetti che sono anche in grado di, a loro volta, generare dei ricavi o delle licenze, diciamo, di più ampio respiro. La dico in altro modo: eh, le, eh, anche aggregate, aggregati tutti i ricavi derivanti da queste richieste non vanno a coprire neanche il 5-10% dei costi della gestione caratteristica operativa che servono per mantenere l'archivio, conservarlo, restaurarlo, e in questo mi pare che eh, l'analisi fatta eh, da Falcinelli nel suo approfondimento per l'Espresso abbia centrato questo punto. Quindi c'è anche un tema non solo di vocazione, qui veramente mi sembra di dire una banalità, di vocazione culturale, è chiaro, ma c'è anche un tema di opportunità economica dietro a tutto questo. Quindi il fatto di eh, come dire, aprire il più possibile rendere il contenuto il più accessibile possibile, poi di fatto crea anche delle opportunità economiche, che sono progetti, collaborazioni ehm, di altro tipo. Quindi ehm, non, non mi sento di eh, come dire, ehm, andare a come dire, criminalizzare o eh, mettere in discussione il fatto che un'immagine debba essere pagata, semmai bisogna trovare delle modalità più giuste, eh, come è stato detto molto bene anche prima, a seconda degli usi, ma in realtà c'è un tema più grande che è quello di appunto permettere eh, agli istituti culturali di esistere e, e anche di continuare a, a incontrare l'interesse di, eh, di una comunità di curiosi e di consumatori culturali. E ci metto dentro anche proprio un tema di, di competizione con altre forme di eh, fruizione di contenuti in rete e anche di eh, vero e proprio intrattenimento culturale digitale, oltre a tutto il tema che siamo anche consumatori di risorse online che a prescindere da tutte le considerazioni e grandi manovre eh, culturali eh, dall'alto Uh, in realtà hanno poi bruciato i tempi, hanno dettato un po' anche uh, uh, la, la chiave di sviluppo di, di tutto questo. Penso a Internet Archive, penso a Wikipedia, penso a Discogs per la musica. Cioè se questo è già il presente, le persone sono già abituate a cercare contenuti in questo modo. Non stiamo parlando di prospettive, ma stiamo parlando di come abitare correttamente questa contemporaneità questo stato di cose già questo sarebbe molto ecco, sì. non, mi fermo qua ah, no. grazie Pierluigi eh, era sicuramente un'osservazione eh, interessante e doverosa che non credo mh, tra l'altro si ponga in contrapposizione con tutto ciò che è stato detto finora anzi eh, in continuità eh, Insomma, sono le 4.40, quindi abbiamo ampiamente usato il tempo a nostra disposizione. Chiedo se non ci sono ulteriori osservazioni, eh, vi ringrazio di nuovo, ringrazio tutti gli ospiti di questo pomeriggio e chi ci ha ascoltato. E, diciamo, speriamo di vederci fra un annetto, diciamo, quando, e di, quindi di riprendere le nostre... Ehm, la nostra abitudine di convegni coorganizzati ehm, su questi temi che stanno appunto a cuore a tutti eh, niente, direi che ci salutiamo no? Sì, allora. grazie Chiara e allora. grazie a tutti gli intervenuti per la disponibilità e a tutto il pubblico che ci ha seguito eh, direi che rimaniamo, rimaniamo in contatto su questi temi e ci rivediamo l'anno prossimo dal vivo Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie a tutti. Grazie, a presto. A presto, buona giornata.